Grazie, grazie mille, grazie anche veramente di cuore del ricordo di mio padre, mi fa molto piacere sentire ricordare che ancora insomma, ci sono persone anche che lo ricordano. Io sono qui, come sapete, per parlarvi dello scudo di Achille. Che è un argomento noto sul quale c'è un sacco di roba da dire. E questo mi pone un po' di problemi perché il tempo è tanto ma è limitato, è limitato per quello che si dovrebbe e si potrebbe dire sullo scudo di Achille, cercherò di sintetizzarlo comunque. Lo scudo di Achille, beh, lo scudo, la situazione qual è questa? Achille deve tornare a combattere, torna a combattere ma non ha armi, perché non ha armi? Lo dico anche, so che ci sono gli studenti collegati che sanno tante cose, ma forse non tutte. Allora, eh, ehm, Achille non ha le armi perché com, si era ritirato dalla battaglia, perché gli era stata Agamemnon e gli aveva sottratto Briseide, che era la sua schiava di guerra, che era il simbolo dell'onore, la schiava di guerra, non è, è una questione di donne, mi ha tolto la mia schiava di guerra, no, la schiava di guerra era il segno del valore in battaglia, tanto più un eroe aveva combattuto bene, tanto più valeva la donna che gli veniva, la prigioniera di guerra che gli veniva stata assegnata. E quindi la sottrazione di Briseide era un oltraggio che assolutamente Ulisse non poteva sopportare, Achille scusate, non poteva sopportare. E cosa doveva fare? Doveva fare vendetta, doveva fare vendetta perché... Siamo nel mondo della vendetta. Ecco, siamo nel mondo della vendetta. Siamo sullo scudo di Achille. Arriviamo poi a descrivere la scena. In un mondo che è a cavallo tra il mondo della vendetta e la civiltà del diritto. Questo è l'aspetto molto interessante sul quale cercherò di insistere. Ehm, se no, che cosa succede? Lui si è ritirato dalla battaglia. Durante la battaglia eh, i greci morivano naturalmente come mosche, in essenza sua, e allora il suo amatissimo Patroclo decide di andare a combattere, nonostante il divieto di, di Achille. E che cosa fa? Indossa le armi di Achille e viene ucciso, viene ucciso da Ettore. A questo punto è dovere di Achille assolutamente uccidere Ettore. Oltre, al di là del dolore, c'è cioè il fatto, la necessità, proprio veramente è, è, è, se, non si vendica, se non si vendica proprio il suo, il suo valore di eroe diminuisce. Un no? mondo competitivo nel quale vendicarsi significa essere il più forte e quindi il, il socialmente più considerato e quindi deve, deve tornare a combattere. Naturalmente interviene la madre Tetti, come sapete, va da Efesto, e Efesto scolpisce sullo scudo di Achille delle scene, delle scene delle quali vi parlerò poi. Um, queste, le scene che sono scolpite sullo scudo di Achille sono state definite anche nel titolo di questo incontro, un microcosmo del mondo eroico, del mondo omerico. Un microcosmo del mondo omerico, ed è una definizione più che giusta, è un microcosmo del mondo omerico. Ma il problema allora è, e questo è un problema non da poco, cos'è il mondo omerico? Cosa intendiamo per mondo omerico? E qui devo dire che letteralmente sono stati versati fiumi di inchiostro su questo argomento. Tra l'altro, devo dire, ecco negli ultimi meno di 50 anni, perché, sì, quanto siamo nel 1952, come molti di voi sapranno, c'è stata una, una scoperta che ha rivoluzionato le nostre conoscenze sul mondo greco. Un giovane architetto che si chiamava Michael Ventris, sul quale io penso che bisognerebbe fare un film perché è una storia meravigliosa, Beh, questo ragazzino da piccolo aveva sentito parlare di una scrittura strana chiamata Lineare B, sillabica, non si sapeva che lingua ricoprisse. E, e lui, questo ragazzino, che diventa un pilota della RAF, quando ha vent'anni e poco di più, decifra questa scrittura. Vi potete immaginare i grecisti e i linguisti di tutto il mondo. Al primo momento tutti ridevano, ed era vero. Allora scopre che sotto quella, lingua, cioè quella scrittura chiamata lineare B, perché ce n'è una chiamata lineare A un po' più antica, ancora indecifrata, c'è una, una lingua greca, Allora questo vuol dire, un momento, questa, da questa scrittura è stata trovata su delle, su delle tavolette di legno, ce ne sono alcune anche al Museo di Torino, Um, e incise, no? sono delle, de, dei segni incisi su tavolette di legno. Queste tavolette risalgono a un periodo che va dal 1400 al 1200 a.C. Siccome la maggior parte di quelle tavolette viene trovata a Micene, quel mondo viene chiamato mondo greco-miceneo, dal nome del centro dove si erano trovate di più. Beh, questo cosa voleva dire? Vuol dire che il mondo greco era cominciato un bel po' prima di quello che non si pensasse, no? Quindi, allora, a questo punto anche ci sono fatto una digressione, ma era necessaria per chiarire la situazione. Il mondo omerico, il mondo omerico, beh, prima il mondo omerico era il mondo praticamente in cui c'erano già le poleis, perché tutte le diverse città greche si, si uniscono per andare a combattere contro Troia. Quindi siamo siamo IX secolo a.C., questo è il momento in cui nascono le polis. Invece il mondo greco comincia nel 1400. Nel 1200 la civiltà micenea viene completamente distrutta. Una... C'erano dei grandi palazzi, come quelli minoici. E vengono bruciati, per questo si conservano le tavolette carbonizzate. E beh, a questo punto noi dobbiamo fare conti, quando parliamo del eh, mondo omerico, qual è il mondo omerico? No? Il mondo omerico eh, comprende, il mo cioè il mondo greco non è più solo il mondo da Omero in poi, è il mondo a partire dalle tavolette micenee. E quindi lo scudo, dove lo collochiamo? Siccome è un microcosmo del mondo, no? del mondo greco, di quale mondo parla? Che fa riferimento alla civiltà micenea, due sole parole. La civiltà micenea è grosso, molto diversa da quella delle polis, è grosso modo una società feudale, grosso modo. C'è un sovrano chiamato Vanax, voi ricorderete che Agamennone è Anax, vedete la, ecco, la corrispondenza, e, una, e non ci sono dei cittadini. I cittadini nascono nelle polis, no? ci sono dei sudditi. Forse che lo scudo di Achille riflette è come microcosmo, riflette anche quel mondo, oppure il mondo umerico eh, il mondo, il mondo è, è il mondo. Appunto delle polis, che grosso modo, secondo un'opinione abbastanza diffusa, è difficile una discussione attorno a questo che non finisce mai. Ma si dice più o meno eh, il mondo merico, il mondo delle polis, descritto, delle polis, parlando di quello, descritto ehm, sullo scudo, è quello del, attorno al nono ottavo secolo a.C. Quando? Nel momento in cui i poemi assumono una loro forma definitiva, più o meno, e, e, e quindi diciamo che il mondo merico potrebbe essere il mondo di Itaca. Itaca, Moses Finlay l'ha definita la prima polis, no, anzi, ha detto non una prima polis, ha detto è una polis in fieri. Vale a dire, è una polis. Voi sapete che quello che caratterizza una polis sono tre cose fondamentalmente, cioè. Un livello di potere il più alto è la magistratura. Può essere repubblicana, può essere monarchica, non importa. Poi c'è il Consiglio degli Anziani e poi c'è l'Assemblea Popolare. A Itaca c'è tutto questo ancora in fieri, perché i poteri di queste istanze del potere non sono ancora specificati. Tuttavia lo sono. Questa è l'altra ipotesi. Quindi eh, il mondo miceneo, mondo omerico diciamo in questo senso, oppure mondo classico anche, il mondo classico proprio, mondo delle esse formate, mondo per intendersi di Sparta di Atene. Eh. E noi adesso dopo questa lunga premessa che però era necessaria, cerchiamo di capire leggendo le scene scolpite sullo scudo di Achille, a quale mondo omerico si riferisce, quando si dice il microcosmo del mondo omerico, di quale mondo parliamo? Allora, il primo pezzo che leggiamo, siamo nel diciottesimo canto dell'Iliade, di sono i versi 490-494. Vi fece poi due città di mortali belle. In una erano nozze e banchetti: spose dai talami sotto torce fiammanti guidavano per la città. S'alzava molto Imeneo. Giovani danzatori giravano e fra loro flauti e cetre davano suono. Le donne dritte ammiravano sulla porta ciascuna. Che scena è questa? È una, una scena matrimoniale. Ma di che tipo di matrimonio si tratta? In che periodo lo collochiamo? Questo è un po' difficile. Non ha niente a che vedere questa descrizione con la descrizione di un matrimonio greco come noi lo conosciamo. In età classica il matrimonio si chiamava Engue eh, e, eh, e consisteva, si, due persone erano sposate quando, dopo che il padre della sposa aveva promesso al padre, allo sposo o al padre della sposa di dargliela in moglie, gliela consegnava. Questi due atti assieme facevano sì che la donna fosse Engue Zeisa, cioè sposata, ma non è certamente questo ma non è neppure il matrimonio che, del quale troviamo qualche traccia nei poemi omerici. Che tracce ci sono di matrimonio nei poemi omerici, potete dire giustamente voi? Beh, Atene, cioè Menelao a Sparta con Elena, si è ripreso e sua Elena, contrariamente a ogni promessa le ha perdonato tutto, no, quando Telemaco arriva, siamo nel terzo canto, dell'Odissea e sono, sono seduti, su, è un matrimonio monogamico, no? sono due, marito e moglie no? marito, e, e lui attenzione e lui in quel, lo stesso giorno in cui arriva a Telemaco c'è cioè Elena Seduta che fa la moglie tradizionale che parla eccetera come se niente fosse assolutamente e, e lui Menelao celebra il matrimonio di suo figlio Megapente che viene spedito la, la, scusate ce, celebra il matrimonio della figlia che viene mandata viene spedita perché deve sposare il figlio di Achille quindi è un altro matrimonio monogamico fatto da lontano viene mandata e poi si sposeranno là e poi lui celebra lui celebra anche sempre Menelao il matrimonio del figlio Nozos che vuol dire bastardo, megapente. Questo è interessante, apro una piccola parentesi sul matrimonio greco, che è molto interessante. Noi sappiamo tutti che, lo dice lo Demostene che un uomo può avere tante donne, una moglie, una concubina, una pallachè. La concubina. Cosa interessante è che le concubine, non si dice così, ma vivevano nella casa coniugale. Vivevano nella casa coniugale e qui abbiamo, e non, non dice che, ma, ma dice che si occupa lui di sposarli, di, di, di, di, di celebrare il matrimonio. Questo era per dare un inciso sulla situazione, sulla disparità della, della condizione tra marito e moglie, che noi insistiamo sempre su quello, ma dimentichiamo di dire che per di più queste donne avevano le mogli, avevano in casa le concubine, i figli delle concubine e una cosa che mi viene sempre in mente a proposito è che Elena dell'Euripide, eh, dunque nell'Elena dell'Euripide cosa succede? Succede che la moglie di Neottolo, quella di cui parlavamo prima, era gelosa. Di Andromaca, perché dopo la morte di Ettore, Andromaca era stata assegnata a Neottolemo e aveva avuto un figlio e vivevano tutti in casa assieme. E, lei fa anche, e, la, e, e allora ehm, lei, Andromaca, fa un discorso a, alla moglie del suo concubino, e, eh, alla figlia di Elena quindi, e dice, ma tu fai male a essere gelosa perché la gelosia fa male all'amore perché quando il mio ettore mi portava in casa i figli dei suoi concubi, delle sue, i, su i suoi figli, figli nozzoi, illeciti, io li adattavo al mio seno. E quindi questa è una cosa che mi ha sempre colpito dalla prima volta che l'ho letto, perché ti dà un'idea della condizione veramente, di come, anche come, di come i sentimenti cambiano nel tempo, la gelosia. Beh, lei non era gelosa, perché non puoi essere gelosa di una cosa che succede sempre. Quello che succedeva sempre era che una moglie greca aveva in casa le concubine del marito e i figli delle, di queste concubine, che è una cosa abbastanza impressionante. Divago troppo, torniamo, torniamo a questo punto. Allora, vi dicevo, il matrimonio che c'è sullo scudo non corrisponde a nessuno di questi tipi di matrimoni. Che cos'è? È un matrimonio per classi di età, è un matrimonio di una fase precittadina. Noi sappiamo molte, sappiamo benissimo che in molte situazioni, prima della nascita di un'organizzazione cittadina, la popolazione è divisa per classi d'età. Uomini e donne passano dei famosi passaggi di status, da uno status all'altro, e c'è un momento nel quale le ragazze, tutte le ragazze nate in un certo anno, si sposano questo è la descrizione, il matrimonio sull'oscuro di Achille è quello, altro non è che quello. Quindi sembra, sono ipotesi naturalmente, eh, sembra far riferimento a una situazione di quel genere, il matrimonio in una situazione in cui la società è divisa per classi di età della quale ci sono tracce non solamente a Sparta, dove tutta la popolazione è divisa per classi di età, ma anche ad Atene nella Lisistrata, in Aristofane. Vi ricordate, a livello rituale, le ragazze sono canefore, orse, eccetera, eccetera, tutta una serie di passaggi, nel corso dei quali imparavano la panificazione, tutto quello che era necessario no, alla, a diventare delle spose. Beh, a livello rituale noi troviamo nel tardo V secolo il ricordo di quella situazione. Non è così quindi impensabile che sullo scudo si faccia riferimento anche a quella situazione precittadina. Questo è il discorso da fare sul primo pezzetto però no, devo guardare che ora è, perché non ho guardato che ora comincia. Ho parlato sì. eh? sì. eh, no, perché... sì. da mezz'ora, già mezz'ora? Eh? Non è possibile, allora devo... Oh. Devo... <ride> devo accelerare moltissimo. Seconda scena, perché poi dobbiamo arrivare al lavoro e c'era del popolo, quindi siamo in versi 495 e 508, e c'era del popolo nella piazza raccolto, e qui una lite sorgeva. Due uomini litigavano per la parola, io, ecco io continuo a usare le traduzioni della Rosa Onesti che continuano a piacermi, lei dice il compenso, poi vi dico io che cos'è il compenso, la parola greca è poinè. Due uomini litigavano per il compenso di un morto. Uno gridava di aver dato tutto, dichiarandolo in pubblico. L'altro negava, negava. Entrambi ricorrevano all'Istor. Istor vuol dire colui che sa. Poi vedremo che cosa, chi è colui che sa. E il popolo acclamava a entrambi, di qua e di là difendendoli. Due araldi trattenevano il popolo. I vecchi sedevano su pietre lisce in sacro cerchio, avevano tra mano i bastoni degli araldi voci sonore, con queste si alzavano e sentenziavano ognuno a sua volta. Nel mezzo erano posti due talenti d'oro da dare a chi di loro dicesse più dritta giustizia. Beh, questi sono dei versi sui quali ci sono veramente accapigliati veramente per, per, per decenni gli studiosi, soprattutto del diritto greco. Perché che cos'è questo? Beh, la descrizione è il primo processo della storia greca, il primo processo del quale abbiamo una descrizione nella storia greca. C'è stato un lungo dibattito, è un arbitrato, no, non è un arbitrato, è un processo, è chiarissimo. Allora sono due persone nella piazza. Allora litigano per la, la poinè di un morto. Cos'è la poinè? Poinè è una parola da cui viene naturalmente il latino e l'italiano pena, ma non significa pena, quello è un, un, un significato derivato. La poinè era una somma di denaro che una persona offriva a un'altra quando voleva evitare che quella persona si vendicasse, dato che era una... Allora, siamo nel mondo della vendetta, la vendetta è un dovere. A volte quelli che sapevano, poi ogni vendetta chiamava vendetta, quindi era un mondo veramente difficile, e qualcuno cercava di evitare offrendo una somma all'inizio di beni e poi di beni e di denaro, che in un primo momento viene cioè chi accetta la Poinei in un primo momento viene disapprovato, perché doveva vendicarsi. È vero, il suo onore non è completamente precipitato, perché no, l'altro ha ricevuto un compenso in qualche modo, però insomma, non era una forma completamente risarcitoria. Però col tempo le cose cambiano. Se voi leggete attentamente i poemi, trovate delle tracce, me ne viene in mente una. Achille rifiuta di accettare le offerte di Poinè che gli fanno perché torni a combattere, non senza ragione. A un certo punto Achille disse, dice a un certo punto, questo uomo è insopportabile e pensare che ci sono state delle persone che hanno accettato la Poinè persino per la morte del padre e del fratello. Beh, Questo vuol dire che accettare la Poinè comincia a diventare un segno positivo, no? Eh, non è più un, un non vendicarsi abbastanza, ma è un, un, è, è, comincia a diventare un modo per evitare le continue vendette. Cioè, seguendo attentamente nei poemi, si siede molto bene questo passaggio. È il passaggio dal mondo della vendetta al mondo del diritto. Ma, a parte questo, volevo dirvi, questo, questo, questo testo, quello della la scena sulla quale ci sarebbero tantissime cose da dire. Ah no, perché non vi ho detto chi. Allora, chi era l'Istor? L'Istor è colui che sa, era probabilmente un testimone. Probabilmente, sono ipotesi queste. Eh? Perché spesso viene tradotto, andavano da... Istor viene tradotto giudice, ma no, colui che sa non è il giudice. E perché sappiamo che non è il giudice? Anche perché intanto vuol dire colui che sa. E poi perché alla fine, ve l'ho letto, sono i gerontes che giudicano. I gerontes seduci, i vecchi, che sedevano su pietre lisce in sacro cerchio. Quindi vedete che c'è un vero e proprio tribunale. Cioè un cerchio di seggi, di pietre, lisciate, preparate. Quindi chiamiamolo un vero e proprio tribunale. E Non solo, ma i vecchi si alzano e tengono, prima di alzarsi, cioè si alzano e quando si alzano gli araldi, gli araldi, voci sonore, danno lo scettro. Quindi vedete, ci sono gli araldi, quelli si alzano e danno la sentenza, e poi alla fine, come finisce? Finisce, vince quello, il cui, il cui, cioè, a, maggioranza, a maggioranza dei voti, diciamo, di quelli che si sono alzati. Quindi più chiaro di così, questo è un processo, no? È il primo processo della storia greca, quindi importantissimo. In che secolo siamo? E eh beh, qui siamo, siamo appunto... è un processo questo qui, siamo nel pieno V secolo a.C. Pieno no, all'inizio è prima, ma insomma è il processo dell'età classica, assolutamente. E poi, e poi andiamo avanti, perché siamo arrivati al lavoro il lavoro che è il tema di tutto questo convegno. Ci sono arrivata alla fine, ma non è colpa mia se nello nell'oscuro di Achille il lavoro sta alla fine. Cercherò di essere il più rapida possibile su questo argomento. Allora, e vi pose un ovale molle e un campo, e la parola è arura, grasso largo da tre aratore, e qui molti aratori voltavano i buoi aggiogati di qua e di là li spingevano e quando giungevano alla fine del campo a girare, allora una coppa di vino in mano poneva loro un uomo apprezzandosi e solco a solco giravano, bramosi di arrivare alla fine del magese profondo. Chiarissimo. <coughs> Dietro nereggiava la terra. Pareva arata, pur essendo d'oro ed era meraviglia, vi pose, e, e poi vi pose anche: passiamo qui, attenzione! Un terreno, questa volta il terreno è Temenos, prima è aru, Arura, qui è Temenos. Un Temenos regale, qui mietitori mietevano, falci taglienti avevano tra mano, i mannelli, cioè quello che tagliavano, taglienti. avevano... Falci taglienti avevano in mano. I mannelli, quello punto che tagliavano, alcuni sul solco cadevano fitti per terra, altri i legatori stringevano con legami di paglia. Erano tre legatori in piedi e dietro due fanciulli spigolando portavano le spighe abbracciate e le davano continuamente. Il re, Basileus, tra costoro, in silenzio, tenendo lo scettro, stava sul solco, godendo in cuore. Gli araldi in disparte sotto una quercia preparavano il, pran, il pasto e ucciso un gran bue lo imbandivano. Le donne versavano pranzo sui mietitori, molta fiorina bianca. Quindi vedete che <coughs> è una scena... È una scena in cui si descrivono due tipi di terreno molto diversi fra di loro, molto diversi e, e mh, diversi non per tanto, sì, non, anche per il tipo di terreno, no? perché il primo non è arato, ci sono delle persone che devono alare. L'altro è un terreno arato e ricco, sul quale attenzione, sta il Basileus, ma quello che è importante da notare è che la differenza non tanto fra i due tipi di l'Arura e il Temenos, no? Quanto, chiaramente, l'Arura che cos'è? L'Arura è un terreno appunto duro, faticoso, che chi vuole va a spalare, gli danno un bicchiere di vino alla fine, ma questo è tutto. E perché lo fa? Beh, lo fa perché era probabilmente terra comune che chi riusciva a, a, a rendere coltivabile, poi magari ne prendeva i frutti, poteva persino, se non acquistarne la proprietà, goderne i frutti. Si fa a questo proposito qualche volta il paragone con la erte, no? Che vive in campagna e gode i frutti di un terreno che ha coltivato lui, poteva essere un'arura. Questa è l'idea, un tipo... Mm. Il Temenos sì, è tutta un'altra cosa. E beh, eh, sul Temenos c'è un basileus che gode nel cuore per il lavoro che viene fatto, per il raccolto che viene fatto, terra rata, da altre persone. Allora, la differenza sulla quale bisogna, vorrei insistere, non è solo il tipo di terreno, è il tipo di persone che lavora sui due diversi campi. Perché? da una parte ci sono dei normali, chiamiamoli cittadini, dall'altra parte ci sono evidentemente dei dipendenti, del sovrano, perché il sovrano, lo dice, ha, ha in mano lo scettro, ha in mano lo scettro che comanda queste persone. Allora, i quelli che lavorano il, il Temenos del Basileus, Beh, sono dei lavoratori dipendenti che dove ci sono, in Omero non ci sono lavoratori dipendenti. E beh, questo può far pensare a una situazione diversa, no? A una situazione diversa che in qualche modo forse potrebbe qui siamo nel campo della fantasia, ognuno fa le ipotesi che vuole, no? ma eh, potrebbe essere paragonata a quella della vicenea. La società micenea, ve l'ho detto in due parole, era in grosso modo una società feudale, molto grosso modo, in cui c'era un sovrano, il Vanax, e poi dei sudditi, non c'erano ancora dei cittadini no, che non avevano diritti e dipendevano da lui e lavoravano per lui. Qui si potrebbe pensare addirittura a un riferimento al mondo miceneo. Allora, siamo di fronte, nello scudo di Achille, a delle situazioni veramente... Difficili da, da, da mettere insieme e poi vi leggo le, le ultime versi perché a questo punto, poi la, ah sì, non vi ho letto. Poi, dopo che la vigna era stracarica di grappoli, insomma, questi sono particolari meno interessanti. Fanciulle e giovani. Sereni pensieri nel cuore, in canestri intrecciati, portavano il dolce frutto. E in mezzo a loro un ragazzo con una cetra sonora graziosamente suonava. Quelli, battendo a tempo, danzando, gridando e segu saltellando, seguivano. Allora, io direi a questo, direi questo. Che abbiamo visto su questo scudo di Achille? Anche una festa durante la quale i giovani danzavano, gli acrobati, no, una, una serie di, di festeggiamenti. Ecco. ecco, io direi come si potrebbe simboleggiare in modo più compiuto la vita di una comunità di due città in pace, perché, non ho detto all'inizio, queste sono le due città in pace che vengono descritte, poi ci sono anche le città in guerra, come si può descriverla sinteticamente meglio di così? Cioè, perché qui abbiamo il matrimonio, il caico forse, il processo, il diritto, il lavoro, le attività economiche e poi le attività ricreative. Allora, secondo me lo scudo è veramente un microcosmo di un mondo alla conoscenza della cui storia, beh... Questi versi danno un contributo enorme. E qual è il contributo? È che ci danno da pensare, pensare e ripensare quando parliamo di mondo merico. a che diavolo di mondo pensiamo. Grazie.